Siamo con Fabio Bagnato, Assessore ai Saperi e alle Politiche Giovanili del Comune di Casalecchio e volevamo chiedergli un bilancio innanzitutto di questi primi cinque anni di mandato in cui è seguito Politicamente Scorretto. Eh, sì, sono il primo mandato in cui ho fatto l'assessore in cui ho ra raccolto l'eredità di un progetto importante come Politicamente Scorretto in questi cinque anni abbiamo sicuramente percorso diverse linee di indagine sulle diverse capacità di pervasività delle criminalità organizzate nei nostri territori e nel, in generale nel territorio italiano. L'abbiamo fatto sempre da uno sguardo obliquo che è dato dalla letteratura e in generale da tutti i linguaggi creativi e ogni anno abbiamo cercato anche di eh, raccogliere quelle che erano le sfide delle, dei problemi più contemporanei in relazione all'edizione che affrontavamo così come abbiamo fatto sul terrorismo islamico in occasione dell'attentato al Bataclan, come abbiamo fatto l'anno scorso in occasione dei giornalisti minacciati a Ostia. Eh, è un mandato sicuramente soddisfacente per quello che può fare la la letteratura in generale lo sguardo della creatività eh, rispetto a un fenomeno che eh, rischia di essere eh, ancora molto pervasivo e condizionante la nostra democrazia. E quali sono i principali cambiamenti che ha visto in questi cinque anni e quali sono le sfide future che potrà, potrà e dovrà affrontare una città come Casalecchio? Nonostante l'evidenza pubblica della presenza delle organizzazioni mafiose nel nostro territorio, in realtà questo non è stato accompagnato da un aumento dell'attenzione verso la descrizione di questi fenomeni. Spesso abbiamo dovuto trovare strade eh, diverse, oblique per raccontarlo e per portare la gente in una sala a, rag a ragionare di questo, piuttosto che la descrizione soltanto del fenomeno. Diciamo che è diminuita la capacità di essere attenti alla descrizione dei fenomeni, ma eh, la stessa attenzione la si deve portare attraverso diciamo, eh, iniziative che strumentalmente parlerebbero anche di altro. E la Calabria è stato un uh, leitmotiv di, di queste edizioni e anche quest'anno lei modera un intervento che si chiama La Spromonte, storia di bellezza e violenza. Perché il, questo titolo e perché questa attenzione a questa regione d'Italia è sottovalutata nel dibattito pubblico? Beh, intanto la potenza criminale ed economica dell'Andrangheta è, è assurda a un livello diciamo, di prevalenza mondiale come non era successo negli anni precedenti. E poi perché dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista anche della lotta alla criminalità organizzata, i risultati avuti negli ultimi dieci anni sull'Andrangheta sono superiori a quelli che si erano avuti nei decenni precedenti, dove invece la battaglia contro Cosa Nostra e in generale sulla mafia in Sicilia o oh, la Camorra in, eh, in Campania avevano avuto eh, diciamo, un'evidenza pubblica maggiore. E poi perché la Calabria ha bisogno di supporto per essere raccontata e allora è difficile eh, non prendere spunto da alcuni nuovi eh, autori letterari per poter provare a raccontare non solo quella che è la lotta eh, dello Stato verso il crimine ma anche quello della lotta contro una cultura mafiosa attraverso gli strumenti della letteratura. Infine un ricordo di Davide Montanari perché questa è la prima edizione senza di lui. Eh sì, questa è la prima edizione senza Davide, io come tanti dello staff sentiamo la sua assenza, eh, ci manca un luogo della sala in cui posizionare lo sguardo che poi eh, attraverso la coincidenza dello sguardo potesse rassicurare che il tutto era a posto, che il tutto era in ordine e che era già tutto programmato. Abbiamo fatto eh, senza, abbiamo fatto con Silvia Masi che ha in questi mesi eh, dovuto farsi carico del ruolo di Davide, che sicuramente porterà avanti con la stessa sensibilità e con la stessa eh, tenacia, per molti di noi manca un amico oltre che un collaboratore, manca anche la condivisione di uno slancio ideale e valoriale che ha portato Politicamente Scorretto ad essere quello che è oggi, perché Politicamente Scorretto è anche il risultato della passione che tanti funzionari pubblici, dipendenti pubblici, mettono in questo lavoro, non solo come un un ruolo remunerato da uno stipendio ma anche con una funzione sociale, una funzione pubblica che migliora la comunità in cui si opera.